Ciao. Allora, benvenuta nei video dei flop del mese di marzo 2017 e anche a questo mese sono stata notevolmente cattiva partiamo subito con il primo prodotto flop ed è questa crema della Pupa la Age Revolution, dice di essere una crema e bellezza istantanea allora io avevo solo un campioncino e normalmente la uso un po' di più prima di dire qualcosa e come crema idratante io devo dire che mh, non ha niente che non va, idrata, e però è troppo ricca per la mia pelle mista e tende a lucidarmela in pochissimo tempo la boccio soprattutto per un altro motivo, cioè che è troppo troppo profumata, ehm, io non ho la pelle sensibile, ma questa crema è, è profumatissima sul viso mentre l'applichi davvero sembra di mettere il profumo è davvero troppo e una crema viso così profumata io non la consiglio assolutamente a nessuno la pupa fa degli ottimi prodotti ma è meglio che continui a farli sul make up e lì ok mi sono segnata comunque il prezzo per chi fosse interessata e 50 ml di crema costa 23 euro ci sono creme eh, più efficaci, migliori che costano molto meno e quindi questa la bocciamo il secondo flop di questo mese è questo blush della Neve Cosmetics e si chiama Creamy allora, sapete che io eh, de, prendo le mini size così le provo tutte e poi decido se acquistare o meno una, quella grande questo blush non mi piace per niente ora vedete eh, il video dello swatch Che non mi piace assolutamente perché ehm, sulla mia pelle non si vede perché è un, ehm, è un leggero pescato quindi proprio non lo si vede neanche adesso che sono molto chiara in inverno non lo riesco nemmeno a stratificare perché se applico più strati anche comunque ehm, sfumati bene a modo tende a uscire il sottotono che è un dorato marrone e sembra un livido vecchio di alcuni giorni. Se vi ricordate, nel video dei top avevo messo un blush che sembrava un livido col verde, però comunque l'avevo promosso col 6 perché il colore andava bene. Questo è un livido di alcuni giorni, quindi potremmo usarlo per carnevale o per Halloween, però no, non va bene per tutti i giorni, questo poi non si vede neanche sulla mia carnagione e quindi lo boccio assolutamente, e alla fine per finirlo, perché non lo lasciavo lì, l'ho usato come ombretto, ma perché sì, eh, qualunque prodotto da Neve Cosmetics è multiuso, quindi si può usare come blush, come ombretto, come gloss, come volete, però di ombretti ne ho tanti, non lo userei solo come ombretto e quindi lo boccio e, e basta, non mi è piaciuto scusate ho cambiato la batteria nel mentre allora, ultimo flop di questo mese e questo è un altro flop super è questo prodotto del libro Shea che non riesco a trovare il nome eccolo, è un top coat eh, per occhi top, regard, top coat regard fixator effetto brillante allora, in, in pratica è un top coat per gli ombretti che dovrebbe andarlo a fissare, è un gel trasparente e adesso compare il video dove lo vedete un attimo. Cosa dire di questo prodotto? Intanto l'ho finito completamente e questo è il suo scovolino applicatore. Non mi piace, non mi piace assolutamente né sugli ombretti in crema né su quelli in polvere perché tende a lasciare una patina eh, leggermente appiccicosa che una volta asciutta fa sgretolare l'ombretto durante il giorno e quindi non mi piace. Oltretutto queste setole sono davvero molto rigide e quando lo vado ad applicare e tende a spostare l'ombretto sotto quindi no non avevo aspettative di questo prodotto perché non avevo mai provato niente del genere ma comunque questo non mi è piaciuto però l'ho finito come vedete e l'ho finito con un uso alternativo infatti come primer per l'ombretto lo trovo davvero valido e dato che lascia questa patina leggermente appiccicosa è perfetto per gli ombretti in polvere perché dopo... Lo applico, lo lascio asciugare, fa un po' di appiccicoso, ci metto l'ombra in polvere e se lo aggrappa. E lo tiene bello fisso. Anche con i glitter è fantastico, così si evita che si perdano per tutto il viso. Però un primer è un altro prodotto. Io avrei preso un primer se volevo un primer. Quindi questo prodotto non ve lo consiglio e risparmiate i soldi per qualcos'altro perché proprio non fa il suo lavoro. Allora, questi erano tutti i flop del mese di marzo, come sempre fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come se li trovate, vi ricordo sempre che sono le mie opinioni personali, quindi magari è un prodotto che a me non piace a voi e fa impazzire, quindi fatemi sapere anche questo che sono curiosa, come sempre spero vi sia stato utile e se ti è piaciuto il video mi metti un like e ti iscrivi al canale così non perdi le prossime recensioni beauty e per non perdere i prossimi video Clicca sulla campanella così ti arrivano le notifiche di quando ne pubblico uno. Alla prossima, ciao!